possano toccare con mano per capire il cammino che abbiamo fatto fino a qui. Ora, per chi non è iscritto al canale, può tranquillamente farlo ed essere così informato con la campanella attivando tre volte che esce un nostro video, poi magari se interessa solo in lingua italiana, lo fa in italiano, portoghese, tedesco e russo, può ehm, declinare l'invito comunque. E per chi vuole partecipare ai nostri corsi speciali specialistici, Abbiamo le indicazioni per gli abbonati e, o oh, se volete dare così una mano al canale, potete tranquillamente fare anche solo con un caffè. L'incrocio è Marco, Marco capitolo 2. Devo dire che già alla fine del capitolo 1 vediamo un'attività, diciamo, taumaturgica e esorcistica, piuttosto forte. Perché inizia così Marco? Marco, voi sapete che è considerato, addirittura, allora, ur Marco, una delle fonti primarie, una delle fonti, non la sola fonte, dei Vangeli Sinottici, perché il redattore voleva fortemente stigmatizzare, cioè l'Evangelista, l'attività taumaturgica di Gesù, l'attività esorcistica di Gesù, strettamente connesse. Perché? Ecco il punto. Dal punto di vista storico abbiamo due scuole di pensiero all'epoca diverse, una espressa in maniera chiara, che verrà espressa in maniera chiara nel Talmud, specialmente, nei, nei sei libri della Mishnah, che da parte dei farisei, che non vede assolutamente collegamento tra soterologia, cioè dottrina sulla salvezza, anche se ne, non ovviamente mai sistematica, non vede attività di salvezza, diciamo, storica o metastorica, tra l'attività degli esorcisti barra taumaturghi o addirittura esorgis, esorcista taumaturgo, cioè colui che opera guarigione, con la salvezza. Con la salvezza che per noi, per noi cristiani, è la salvezza dopo la morte. I farisei questa cosa non la vedevano, la ostacolavano molto. Salvo poi, nella stratificazione, diciamo, più vicina a noi, quando la mistica ebraica entra con forza anche nel Talmud, alcuni passaggi, diciamo, sono più recettini, un po' più accoglienti un po più elastici l'altro filone invece è quello che fa riferimento alle comunità scismatiche sacerdotali quelle ai quali faceva riferimento e delle quali partecipava o addirittura era maestro il battista per esempio gli esseri tutti coloro che abitavano eh, o avevano a che fare con i monasteri di Qumran, con i terapeuti quelli che hanno prodotto tutta la letteratura enochica erano tutti dei quanim, cioè la parte sacerdotale, quella che poi storicamente, diciamo, perse il grande scontro, perché Gerusalemme fu, il Tempio fu profanato, Tito. abbiamo la distruzione di Gerusalemme, la creazione di Elia Capitolina, la rivolta di Bar Kokhba, siamo nel 135, la morte di Ravachiva, comunque tutta la parte, diciamo, sacerdotale, invece, pensava al contrario, e cioè, L'ispettore, chiamiamolo così, si chiama così. Il maestro di giustizia si chiama così. Colui che era capo della comunità, di queste piccole converticole de, di 12-15 elementi che consideravano se stessi il nuovo Israele, tutta la letteratura comranica va in questa linea, sacerdotà, invece pensava che il taumaturgo esorcista della comunità, di questa serie infinite di piccole comunità, riunite intorno a questa idea forte del Messia, del Messia figlio di Aronne, che doveva aiutare il figlio di Davide, questa redenzione, questo scontro tra i figli della tenebra e i figli della luce, con la vittoria dei figli della luce, solo per intervento di Dio, quelli che hanno sviluppato tutta quella angelologia e demonologia che tante volte è entrata nella mitologia cristiana ed ebraica precedentemente. Bene. Questa invece, seconda colonna, questi idee forti, invece vedevano nell'esorcista taumaturgo chi? colui che aveva il potere di rimettere i peccati quindi l'esorcista taumaturgo rimettevi i peccati quindi ti salvava dall'altra parte invece i farisei negavano questo potere nella maniera più assoluta Marco questo testo di Marco è scritto circa 150-160 anni dopo queste idee che erano già cristallizzate che erano sorte e quindi noi abbiamo uno spaccato, uno spaccato di, quel, di questo clima. E Gesù si schiera chiaramente dalla parte sacerdotale, perché? Entrò a Cafarno, c'è l'episodio del paralitico guarito, queste persone che fanno scendere no? il paralitico scoperchiando il tetto. E Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico, figlio, ti sono rimessi i tuoi peccati. E dice, là c'erano degli scrivi della fazione anche dei tra e altre cose, lo vedremo più avanti, e dicevano, costui, pensavano in cuor loro, costui bestemmia. Chi può rimettere i peccati se non Dio solo? Per l'altra fazione, invece, l'esorcista, il figlio dell'uomo, che è Dio stesso che scende dal cielo in sembianza umana ha questo potere, il guaritore, il guaritore esorcista, le cose andavano insieme, si pensava che la malattia fosse un'espressione, della possessione diabolica Gesù conosciuto nel suo spirito cosa pensavano Diceva perché pensate così nei vostri cuori è più facile dire al paralitico ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati prendi il tuo lettuccio e cammina qui fa riferimento a un salmo che dice che scaravolta il letto e cammina perché Dio mi ha guarito ora sentenza perché sappiate che il Barnashah, cioè il figlio dell'uomo, ha potere sulla terra di rimettere i peccati? E questo lo pensavano i cumranici, i sacerdoti scismatici, che il Tomatur aveva questo potere di rimettere i peccati. Gesù dice, io sono il figlio dell'uomo, ha maggior ragione, lo dice in terza persona, ho ancora più potere. Ti ordino, disse il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. È strano questa cosa che debba prendere il lettuccio. Perché? Perché il lettuccio nel Salmo è il luogo della sofferenza, è il luogo del dolore. E anche quando sei guarito da Dio e perdonato da Dio, salvato da Dio, devi portare con te il ricordo di ciò che eri per ricordarti, è un zicarono memoriale, di ciò che Dio ti ha fatto. Avere sempre con te questo ricordo per benedire Dio. Noi diremmo dare testimonianza. Quegli si il suo lettuccio e se ne andò alla presenza di tutti, e tutti si meravigliavano e dicevano, Lodando Dio, non abbiamo mai visto nulla di simile. Ecco, allora, vedete, l'angelologia e la soteriologia qui si incrociano con la soteriologia, perché sotto questo aspetto, già alla fine del capitolo 1, noi abbiamo che i demoni procurano e rendono schiavo l'uomo, lo rendono malato, arriva l'esorcista, arriva l'esorcista e fa il miracolo, ma rimette anche i peccati. Ci sono dei testi che attestano questo, scusate la tautologia, nei secoli, nei decenni precedenti alle vicende di Gesù, certo. Codice di Damasco, capitolo 13, versetto 10. Dice esattamente questo, il codice di Damasco è il codice di quella comunità, dei damasceni. Vi ricordate Paolo, dove ha incontrato il Cristo? Non è Damasco la città, eh? Poi lo troviamo ancora più forte nella quarta grotta di Qumran, nella preghiera chiamata la preghiera di Nabunai, questo satrapo, funzionario, alto funzionario del re di Assiria, fu guarito da, eh, qui abbiamo, anche il Daniele deutero canonico, fu guarito da un esorcista eh, taumaturgo ebreo che viveva nella diaspora. E lui dice al, versetto, al primo capitolo, in preghiera corta comunque chiamata, primo capitolo, versetto 3-4, dice che eh, fu guarito da questo esorcista, questo Gazir, il Gazir, la figura del Gazir, eh, che veniva definito figlio dell'uomo. Perché i figli degli uomini, ecco al plurale, qui c'è una ci sono due scuole di pensiero sulla traduzione di questo testo si parla o del figlio degli uomini o figlio dell'uomo io penso più che sia il figlio dell'uomo perché Gesù fa riferimento al Barnashah dicendo di essere lui in terza persona e lo fa sempre nei sinottici Gesù dirà di essere il tetagramma incarnato dicendo Ani Nibarnashah no? Aniu. io sono il figlio dell'uomo ecco e aveva dato questo potere di liberare gli uomini o i figli degli uomini dalla malattia che è associata al disturbo demoniaco e quindi poi alla salvezza che poi sia salvezza terrena dalla malattia o salvezza perpetua lasciamo stare il testo non lo dice però noi in soteriologia parliamo di salvezza in senso all'inizio in senso generale e quindi a maggior ragione questa è una salvezza globale ecco globale ehm, direi che con questo abbiamo concluso e quindi per gli abbonati questo è in chiaro, ma è un, un punto di convergenza tra soteriologia, demonologia, angiologia e cristologia e quindi era giusto anche eh, renderlo partecipe a tutti i fruitori e i grandi sostenitori e gli iscritti del nostro canale. Vi ringrazio e che il Signore ci benedica sempre e che ci aiuti specialmente in questi momenti, diciamo ancora di grandi prove. Ciao alla prossima!